una tastiera. Una cosa importantissima da sapere è la posizione di partenza per eh, suonare la tastiera. Quindi non mettetevi con le mani appoggiate proprio eh, che partono dal basso, non mettetevi troppo distanti come eh, che, che ci avete paura, ma dovete stare sospesi due dita all'incirca, due dita, vedete? Io sono sospeso due dita, con le dita appoggiate sulle note in modo tale che avete la forza di prendere e spingere la nota, quindi non troppo distante, non troppo attaccato e una via di mezzo.